Tutti pronti a mettervi in marcia? Questa è la settimana dello sport, inizia la settimana europea per l'attività fisica e lo sport, la Move Week e allora ci facciamo raccontare tutto anche dopo due anni di pandemia, tante restrizioni, quanto mai c'è bisogno di stare all'aria aperta e di trovare spunti per fare sport anche all'aria aperta. Abbiamo con noi Tiziano Pesce che è il presidente nazionale di WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a voi e grazie per questa graditissima opportunità. Ne parliamo perché è un'attività nazionale e anzi internazionale, sono 38 i paesi coinvolti anche 3 milioni e mezzo i partecipanti. E WISP è capofila per l'Italia, sono 136 gli eventi e sono 67 le città coinvolte. Al di là di questa snocciolata di numeri è davvero un'attività importante eh, quella di Move Week. Proprio così Francesca ha anticipato bene, entriamo nel vivo proprio in questi giorni dell'undicesima edizione della Movie Week, appunto la settimana del movimento, la settimana per promuovere l'attività fisica e lo sport attraverso centinaia e centinaia di eventi. Un'iniziativa europea organizzata e promossa dal network ISCA, l'Associazione internazionale di sport e cultura, di cui WISP è è membro e capofila in, in Italia, eh, solo che nel nostro paese in questi giorni stanno andando avanti oltre 130 eventi in ben 67 eh, città, fra grandi e piccoli comuni italiani. La MWIC di fatto è la, proprio la più grande campagna eh, quindi, eh, europea per la promozione del movimento e soprattutto dei suoi benefici in termini di prevenzione e promozione della salute, un'iniziativa e tiene molto perché rappresenta ecco, un po una delle rappresentazioni plastiche diciamo così, di cosa voglia dire diffondere senso civico, coesione, senso di appartenenza ma soprattutto anche corretti e sani stili di vita attraverso appunto centinaia e centinaia di iniziative aperte a tutte e tutti e nelle discipline, nelle attività veramente più diverse, accessibili a tutti dalle ginnastiche, al ballo alla danza eh, alle iniziative di acqua gym, alle iniziative di e parkour, street basket e giochi tradizionali insomma veramente per tutti i gusti opportunità veramente per tutte e tutti i cittadini leggevo che sono le camminate proprio eh, all'aria aperta l'attività preferita di questa edizione undicesima edizione di Move Week proprio anche per la riscoperta di questa hm, camminata con lentezza no? per eh, in qualche modo far sì che camminando magari si riesca anche a visitare eh, qualche luogo eh, anche vicino a casa non necessariamente lontanissimo ma che non si è mai avuta l'occasione di vedere assolutamente, lo sport, lo sport sociale lo sport di base mette ancora una volta insieme diciamo così, tanti ingredienti sport, attività fisica, cultura riscoperta dei nostri centri urbani delle nostre periferie delle nostre splendide aree interne e sicuramente vista la stagione eh, tantissime sono le attività che si stanno svolgendo all'aperto abbiamo proprio tutti anche la voglia ecco eh, dopo questi oltre due anni di emergenza sanitaria, di eh, voler tornare insieme all'aperto, vivere la natura, vivere gli spazi all'aperto e soprattutto insieme, insieme alle altre persone, insieme agli amici, alle amiche e ovviamente questo mette in evidenza ancora una volta il grande valore dello sport eh, sociale, dello sport come coesione come certo. delle nostre comunità e come proprio esperienza ecco, di vita, diciamo anche come diritto per tutti i cittadini ovviamente in questo, in questo momento con eh, sempre ecco, un, eh, un pensiero rivolto all'Ucraina, a chi in questi mesi eh, ovviamente sta vivendo questa tremenda esperienza e anche a tutte le persone che il nostro paese sta ospitando e ovviamente che ospitiamo anche attraverso le nostre attività, attraverso la nostra rete associativa, ovviamente ancora una volta un grande ringraziamento anche per questo a tutte le associazioni e società sportive che Anche un'occasione, anche... visto che cita le società sportive, per coinvolgere i bambini, i ragazzi e dar loro la possibilità magari di provare anche sport che non conoscono e per i quali invece potrebbero anche scoprirsi portati Proprio, proprio così, la MWIC diventa una vera e propria festa dello sport multidisciplinare, abbiamo, abbiamo solo citato alcune delle, delle attività in programma, sarebbe appunto impossibile elencarle tutte, ma con questo approccio, quello della, della prova, perché l'obiettivo non è solo quello di fare passare qualche ora è diversa magari a chi approccia per la prima volta l'attività fisica e l'attività sportiva ma soprattutto ecco, di catturare diciamo così, nuovi sportivi e nuove sportive tra l'altro sappiamo eh, molto bene ormai perché sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a dircelo quanto, ecco, eh, quanti siano i benefici per la salute derivanti dall'attività fisica Un'attività fisica regolare lo sappiamo aiuta a prevenire e a curare le malattie non trasmissibili come le malattie cardiache eh, ma anche neoplasie e poi ovviamente aiuta anche a prevenire l'ipertensione, il sovrappeso, l'obesità che sappiamo essere ormai una piaga molto diffusa anche tra i nostri giovani. Allora noi ricordiamo che fino a questa domenica 29 maggio Move Week raccoglie veramente centinaia di eventi in tutta Italia, invitiamo chi volesse consultare gli eventi nella propria regione a farlo, e potete farlo sul sito italy.moveweek.eu perché è appunto un'iniziativa che valica anche i confini italiani. Allora grazie a Tiziano Pesce, presidente nazionale di WISP, Unione Italiana Sport per Tutti per aver presentato a noi in diretta qui a Marconi Radio Aperta l'iniziativa. Grazie ancora. Grazie a voi.